Ciao, allora oggi video delle compro cose a caso sul web, in questo caso sì sul web perché ho comprato un po' di cose sia da Wish che da Amazon che alla fine erano carine, alcune mi servivano davvero, ma le voglio mostrare a voi, quindi iniziamo sempre per video. la serie compro cose a caso: ho preso questa selfie ring, eccola qua, e l'ho presa su Amazon. L'ho pagata 3,50 euro, ma avevo un buono, quindi alla fine non l'ho neanche pagata dunque ha la clip quindi si può attaccare al telefono poi si carica con l'usb e dietro al tasto per la luce adesso ve la mostro eh. allora questa è la prima luce se no calda se no tutte e due assieme direi che potrebbe fare anche una bella luce carino tutto è regolabile perché qui gira il prezzo che ha direi che vale la pena Questa invece viene da Wish allora cosa sono? era un pacchetto da 5 e l'ho pagata 1 euro solo alla spedizione di tutto il pacchetto da 5 le altre le ho disperse un po' in giro comunque sono un pulisci occhiali alla fine sono comodissime perché sono piccoline vedete? Qua, piccina quindi comunque sia la portate o attaccare a qualche parte oppure perché no anche mettere dentro la confezione degli occhiali questi due pannetti sono, apriamo, ecco, sono intanto morbidi perché ting, ting, sono imbottiti e poi sono in un pannetto in microfibra. Quindi lo mettete da una parte all'altra l'occhiale, chiudete, vedete che si chiude bene, ecco, e poi pulite. Guarda, io mi trovo davvero molto bene sia asciutto, magari soffiate prima sugli occhiali nel caso che sul, sulla lente ci sia un po' di polvere, ma questo anche con i pannetti classici. E poi dopo comunque è facile, e comodo. Ah, io mi trovo bene, sinceramente. Questo l'ho usato, si sì, si vede. E comunque si pulisce tranquillamente con un panno umido oppure sotto l'acqua. Quindi anche comodissimi. E ricordo, il pacchetto da 5, così ne ho messi un po' in tutti gli occhiali che avevo, un euro solo la spedizione. Voglio concludere con gli acquisti del periodo e vi faccio vedere questo. Allora, è il marchio Relax Days ok, eh, la fattura ovviamente l'ho piegata perché contiene dati sensibili, l'ho comprato su Amazon e che cos'è? Alla fine è un appoggio per il notebook da mettere ad esempio eh, quando stiamo fuori. Allora, sono partita perché eh, ho una sedia da mettere in giardino che è fuori misura, quindi qualunque tavolino che trovavo non andava bene e quindi ho preso questo, 15 euro su amazon è bello carino ma adesso lo vediamo meglio allora proviamo a sederci uh, Ok con questo sulle gambe Ed è bello stabile qui possiamo mettere tranquillamente il computer qui. Ed è bello stabile mi piace è molto carino anche imbottito Allora vediamolo un po in dettaglio ha la sua Manichina per prenderlo, poi è imbottito, ma l'imbottitura è sfoderabile. L'ho vista qui. Ecco, quindi, dalla qua si può tranquillamente dopo lavare, togliamo l'imbottitura dentro alla plastica ed è un compensato quindi è bello e rigido. Mi piace anche dopo lo sistemo, ha anche delle belle dimensioni per il prezzo che ha, sinceramente, lo mi piace. E oltretutto, credo che sia anche un pochino più. Ehm, grande di quello di Ikea e quindi lo trovo un buon acquisto eccoci, allora come sempre fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video, se vi ho tenuto un pochino di compagnia e se vi è piaciuto insomma in generale, se ne volete altri o se volete che magari guardo alcune cose in altri siti, comunque sia io spero di esservi stata utile anche per alcune cosine mi raccomando di cliccare ed è sulle iscriviti così non perdete i miei prossimi video e anche sulla campanella perché dato che non ho ancora deciso un giorno per i video così verrete avvisate ogni volta che ne carico uno, like se vi è piaciuto e magari condividetelo con chi anche come me apprezza gli acquisti online. Alla prossima, ciao!